Buonasera a tutti, io sono Ivan Malvani, vengo dalla provincia di Taranto e generalmente negli ultimi tempi quando si parla di Taranto si finisce sempre per associare Taranto all'ILVA, ILVA a Taranto Taranto è molto di più di questo tuttavia credo che la carne che sia stata messa qui a cuocere sia tanta gli argomenti si stanno un po' succedendo e ripetendo quindi cercherò di non rubare altro spazio anche alla vostra pazienza e credo piuttosto che sia importante a questo punto dare qualcosa un'idea un di di incoraggiamento darci una, una mano fra di noi um, chi mi ha preceduto nell'ultimo intervento diceva con correttezza che uh, tutto questo non deve andare vanificato dobbiamo darci una struttura forte uh, mi ricordo Nell'ultima assemblea nazionale un sindaco del Sud Italia, il sindaco De Luca, diceva a proposito del partito che aveva immaginato che eh, siamo un grande partito, siamo quel partito che ha insegnato ai figli a non avere eh, vergogna del sudore dei padri, io ci aggiungo che siamo un, un partito, do, do, dovremmo essere... Do, Saremo probabilmente, anzi lo spero, con la mozione Civati, un partito che non si vergognerà del proprio sudore, del sudore della nostra generazione, in modo tale che si possa costruire finalmente un nuovo accordo, fra, un nuovo patto generazionale, un po' come in un libro recente, il complesso di Telemaco, ehm, il figlio chiede al proprio genitore l'aiuto per cacciare i proci che sono in casa sua. Costruiamo un partito che abbia mura, mura forti, solide, e che, eh, sulle, sulle quali noi potremo appendere tutti quei capolavori che abbiamo ascoltato qui prima di me, in modo tale che potremo finalmente vivere tutti quanti in una casa migliore, che non sia soltanto il Partito Democratico, ma anche il Paese Italia. E perché no? anche l'Europa. Grazie, buonasera.